Buonasera amici e ben ritrovati Questa sera Fabrizio e Fabio presentano il Total Italy Prima gara Imola questa sera in un torneo eh, campionato aspettato da tanto rinviato due o tre volte per problemi tecnici e questa sera finalmente ci siamo e noi vi ringraziamo per la pazienza questo è un eh, campionato ideato da Fabio Napolitano e da Pino Sciotti e, Infatti Fabio è con me stasera, ciao Fabio Ciao Fabrizio, buonasera Fabio, a tutti Fabio. ragazzi allora bellissimo. Fabio, eh, okay. sì ti sento, ti sento molto bene, senti eh, io aspetto te a descrivere questo campionato perché è un'idea tua è di, è di Pino, eh, quindi chi può meglio di te spiegarlo? Allora guarda, è semplicissimo, abbiamo ideato questo campionato per poter godere di queste bellissime, fantastiche vetture, appunto il nome Total Italy perché vedrà protagoniste due regine, eh, un marchio italiano storico come quello Alfa Romeo, dove vedrà protagoniste un 155 e un Alfa 4C. Eh, questo campionato è a squadre, in quanto un pilota guiderà una 155 e l'altro pilota la 4C e avremo tre classifiche ben distinte. Le auto possono competere fra di loro per quanto riguarda una classifica generale, che sarà quella d'arrivo, riguardante la classifica team. Invece poi saranno divise eh, rispettivamente, in base alla posizione, di arrivo però per categoria, quindi le 155 e le 4C, questo ci darà modo di avere sì un campionato a team e nello stesso tempo due rami diversi per quanto riguarda un campionato piloti 155 e un campionato piloti dell'Alfa 4C e voglio ricordare anche che saranno sì gare da durata da 50 minuti, abbiamo un pit stop obbligatorio ma le auto ci hanno fatto vedere che forse un pit stop non basterà e eh, Niente Fabri, si, si prospetta essere un campionato davvero avvincente, abbiamo visto dei bellissimi tempi eh, sul server durante i quattro giorni di qualifica perché ricordiamo, questa sera non vedrete qualifiche ragazzi, perché questo campionato nasce con una nuova formula, appunto per sfruttare meglio il server abbiamo deciso di utilizzare... Quattro giorni prima della gara, il server semplicemente ed esclusivo per quanto riguarda il tempo da qualifica. Quindi i piloti gireranno sul server, avranno modo nello stesso tempo di allenarsi, di far segnare il loro best crono, che segnerà la, pos la posizione eh, di partenza della gara. Inoltre questo campionato avrà una gara ogni 15 giorni, però i piloti conosceranno il circuito semplicemente una settimana prima della gara. Avranno i quattro giorni per fare la qualifica e subito dopo eh, verrà effettuata appunto la, la gara, eh, questo, questo dà modo ai piloti di eh, diciamo, eh, dover stringere tempi per poter preparare la propria gara e dà comunque un certo interesse al campionato perché lì viene, viene fuori un attimino un po' la brevura di ogni singolo pilota nel doversi organizzare la propria strategia e la propria, e la propria gara. E, e niente, Fabrizio, speriamo di vederne delle belle. Siamo su questo circuito, perché ricordiamo che i circuiti, ragazzi, vengono estratti: quindi, su una selezione esatto, di tanti esatto. circuiti, avviene un'estrazione. La fa il nostro caro Fabris. E da lì, sorte, <ride> sì, <infatti. ride> da lì la sorte assegnerà le cinque tappe che formeranno questo Total Italy. Esatto, infatti la, la bellezza proprio di questo campionato come spiegavi tu sono proprio questi quattro giorni dedicati a queste prove in cui eh, i ragazzi si danno battaglia per eh, comporre la griglia di partenza in base alla propria categoria e su un circuito totalmente eh, deciso dalla eh, sorte su 18 circuiti preselezionati da proprio il nostro Fabio Napolitano Pino Sciotti io vorrei fare un ringraziamento particolare anche al nostro eh, amico dietro le quinte il... Tommy, il nostro Tommaso Contu eh, il fustigatore della Sardegna a cui mando un abbraccio perché è lui che gestisce tutti i server tutte le statistiche eh, di, eh, dei nostri campionati io lo ringrazio veramente di cuore a nome di tutta la comunità perché veramente questo è un genio eh, dell'informatica dell che ci mette a disposizione dei server molto stabili e, e quindi non, non bisogna dimenticare il nostro Tommy che questa sera è presente intanto vediamo già qualche incidente Zampini coinvolto con un Alfa 155 avremo delle belle proprio perché queste due categorie regine come eh, giustamente ci spiegava benissimo il nostro caro Fabio eh, questa sera con eh, delle peculiarità mh, mh, proprio nella struttura di, questa, di questo campionato in cui si vedono comunque dei piloti che sono in grado di andare a lottare proprio con questa 155 che si mangia le gomme caro Fabio eh, rispetto a questa 4C che è favorita come eh, categoria GT3 eh, e dei nomi come eh, Daniele Vella e eh, Gigi Cortese che si danno battaglia, si sono andati battaglia proprio per le prime posizioni, veramente bellissimo, interessante, vedremo che cosa eh, saranno in grado di fare questa sera, e eh, soprattutto lo spettacolo che ci aspetta in questo magnifico eh, autodromo Enzo e Dino Ferrari, qui a Imola che eh, ha rivisto quest'anno proprio in Formula 1 presentare questo magnifico circuito che ricordiamo che accoglie eh, più categorie, la Formula 1, la Superbike il campionato del mondo super turismo e questa sera il nostro Total Italy, ragazzi, in modo virtuale con eh, veramente una serie di curve che ci hanno fatto sempre eh, sognare, eh, parliamo della eh, del tamburello della eh, variante Villeneuve la Tosa, la Piratella, le Acque Minerali la variante Alta, la Rivazza 1 2 la variante bassa, ragazzi, è spettacolare questo circuito, la sorte ha voluto proprio per un totalità di avere proprio la prima serata con non solo queste bellissime Alfa Romeo ma anche il nostro eh, bellissimo Circuito italiano eh, una particolarità, Fabio. Questa sera la partenza sarà fatta eh, non lanciata, ma in realtà i ragazzi dovranno tenere il eh, attivo eh, il, limitatore, il limitatore della velocità e poi partiranno eh, dopo la della. Eh, della Tosa praticamente al cartello della Petronas o Petrobas mi sì, pare che sia eh, dove potranno essere. poi lanciarsi. Esatto allora. in questo momento quindi eh, vai, vai vai Fabio vai No niente, come giustamente eh, dicevi abbiamo optato per una partenza un po' più soft, più safe eh, giusto perché le vetture ricordiamo ragazzi sono ben 28 auto in pista questa sera dovrebbero essere 27 perché purtroppo uno dei concorrenti non, non, non può partecipare e appunto abbiamo optato per una partenza più safe in modo che al verde i ragazzi possano attivare il limitatore fare un andamento eh, limitato ecco e, e da un segnale che abbiamo deciso noi insomma comunicate piloti eh, avverrà, avverrà la partenza che come giustamente diceva Fabrizio avverrà subito dopo la salita, dopo la curva della Tosa e eh, niente, eh, dicevi tutto perfetto Fabrizio ti stavo ascoltando, tutto, be tutto perfetto bravissimo grazie, grazie. <ride> nel frattempo volevo salutare allora i ragazzi ciò... che ci stanno seguendo live eh? Un Mamma mia, a tutti, hai ragazzi. visto quante persone ci sono? Vai, vai, sì. vai. vai, vai. Fai, fai la lista se vuoi. Eh, allora, ce ne sono guarda, io ti dico una cosa. Ho sempre avuto problemi con la chat. Quando ho fatto le live, Quindi, vedo allora ti raccomando. Sì, sì, sulla chat devi aiutarmi tu. Però io voglio salutare tutti. Allora, Ine, guarda, abbiamo... Lezzi, tutti. tutti. Vai, allora vai. abbiamo Gennaro Ulis che è già in cabina con Daniele Vella, che sono in squadra. Loro si, si, eh, diciamo si fanno da speaker da team manager la sera. Quindi un saluto a, a Gennaro. Poi c'è eh, SRCV Sim Racing Cinematic video Italia, buonasera, Dario Derlernia, il mio acerrimo amico nemico nella VTCC, e poi abbiamo Paolo Sassaroli, Ignazio Culmone, Mattia Le Grottaglie e come no, Cristian Montrugoli, ciao Cristian, grandissimo Paolo Sassaroli, abbiamo detto, Carla Bazzoni la moglie di Tommy eh, eh, sai, Weiss come la chiama lui, <ride> e poi abbiamo Isabella, la mia compagna, ciao amore mio che la saluta, che è qua dietro di me in salone abbiamo Acidek Shadow, che sarebbe Johan, il mio figlioccio poi abbiamo Salvo Destradis, Cristian Ghidini, eh, Daniele Poli, mitico Daniele Poli, poi abbiamo SimRacing Group, by Roda Salvo, il nostro Salvo, ciao Salvatore, Inaspera che è la moglie del nostro Carmelo, Silvaggio questa sera, poi abbiamo Giorgio Cortese, penso che il, il figlio di eh, Gianluigi Cortese questa sera, Gabriele Lezzi, abbiamo detto Enzo Santa, Santarsiero, scusami, Valentina, Nei. ciao Valentina. E insomma ragazzi un, sac un sacco di persone già presenti 39 e siamo solo a 8 minuti all'inizio eh, alla fine di queste pratiche dove poi i ragazzi ci offriranno uno spettacolo qui ragazzi con queste auto perché devo dire la verità Fabio io sono andato a studiarmele è la 4c è, è della produzione del 2013 e ha un peso di 895 kg per 500, eh, 500 cavalli e più se non sbaglio su questa mod esclusiva sim drivers e la nostra alfa romeo 155 v6 t che praticamente ha sostituito la già mitica alfa romeo 75 turbo nel 1993 dove è andata a dominare in germania con il mitico nannini e compagni per chi non sapesse per quali esploat sono stati fatti dall'ingegneria dall eh, italiana veramente hanno fatto delle robe spaventose in germania infatti è diventata un'icona questa macchina io ho avuto la fortuna di poterla guidare non in dtm ma diciamo eh, quella stradale normale perché mio papà è appassionato di alfa romeo come me ed era già una gran macchina anche a livello standard stradale quindi immaginiamo in dtm ragazzi spettacolo quindi fabio quale a te se sono veramente al abbiamo eh, già dei favoriti Mattia Crupi che è entrato dopo un ritiro e quindi eh, il ritiro stai tu lo diciamo perché il nostro Fabio ha voluto rendere onore a questo gran campionato uno dei più belli in assoluto organizzati su Steam Drivers se mi sento di dire e ha detto non è possibile non avere il commento perché io per problemi fisici purtroppo e anche di turni del lavoro non avrei potuto garantire quindi Fabio mi sacrifico io non corro e vengo a commentare per questo ti ringrazio tantissimo Fabio è un video, e, è un e, e, e quindi è rientrato Mattia Grubi che subito ha sparato un 1,37 basso se non sbaglio con Alfa eh, 4C e poi dietro con le 150 quindi mi pare Zampini il nostro eh, Andrea Zampini poi abbiamo Gianluigi Cortese con Daniele Vella che si danno di santa ragione con le 150 45, insomma ci sono delle lotte apertissime che vedranno eh, il concretizzarsi questa sera su questo circuito di Imola che comunque sta a cuore di tutti e fare bella figura qui in Italia è sempre eh, diciamo, un punto di onore per eh, i nostri piloti ehm, io lo dico subito, eh. vedo subito Mattia Crupi se non fa eh, se, non, eh, se non fa quel peccato di giovinezza che ci ha fatto vedere in alcune, volte, alcune volte e poi un Daniele Bella, perché è veramente in palla totale con questa 155 che sogna di avere da tanto tu cosa ne pensi Fabio? allora dico, dico che hai perfettamente ragione perché da quello che si è potuto constatare almeno per quanto riguarda la tabella dei tempi eh, sembra che proprio dal lato 155 vivremo una battaglia intensa tra Invinita, anzi tra Vella e Cortese. E nella 4C si ripete la battaglia eh, proposta tra Zambini e il Crupi, avvenuta con, la, con il campionato Aston sì, Martin. Aston, sì. E questa volta magari potrebbe essere la rivincita di Crupi perché ricordiamo che il campionato fu vinto dall'epoca dalla 7-up, alla quale la guida vi era lo stesso Zambini e quindi, perché no, magari questo campionato potrebbe essere, diciamo, una rivincita per lo stesso grupi. quindi abbiamo eh, questo quartetto di auto, dove vediamo 255 con, eh, sicuramente, battaglie tra Velle e Cortese, e la 4C con battaglie zambini crupi quindi, ragazzi, rimanete sintonizzati, perché, se tutto va bene, ne vedremo davvero, davvero delle belle. Eh, io, nel frattempo, caro Fabri, vorrei fare comunque i nomi dei ragazzi che stanno partecipando a questo campionato, come no, Daniele Vella, no, Scusami. dimmi... Scusami Fabio, ti interrompo perché c'è una cosa che bisogna dire che sennò ci dimentichiamo. Dimmi. Io vorrei, eh, quando tu hai tempo, fai un po' il giro di, tu di tutte le skin, perché Fabio si è fatto tutte le skin a mano delle due classi perché po per poter accoppiare appunto... Le auto sì. e fare da team. Quindi, un applauso a te, un ringraziamento <ride> particolare per questo lavoro eccezionale, ragazzi. Io non... Quanti file? 256, una cosa che eh, non Sì, no? sì, circa 300 file. 300 sì. file, ragazzi. Eh, Quindi, Fabio, insomma, ti dobbiamo so... rendere onore per questo ma lavoro no. che hai fatto perché è importante. Molto Dai, importante. Io, io, ti io ti ringrazio. Eh, no, siamo noi che ti ringraziamo. Buonasera, i protagonisti, non siamo noi però Fabrizio sono i piloti <ride> e, io, <ride> ah. e io voglio comunque dare il benvenuto anche a, nuove, a nuovi piloti, a nuovi Sim Drivers che hanno certo. deciso di sposare la causa di questo campionato eh, e quindi ringrazio tutti i partecipanti come Vincenzo Lonano, Gianluigi Cortese, Raffaele Evangelista. Eh, William Vero, Daniele Vella, Antonia Zeni, Sandro Boscarin, Carmelo Silvaggio Giovanni Rizzo, Maurizio Rosini Joan Duriac, meglio conosciuto come Marco se non erro, Maurizio Rosini No, no, Joan no? come Kimi Raikkonen ah, Marco Kimi come. Ah, vedi, io sui due <ride> sì, francesi li scambio sempre, quindi vabbè, non va per me <ride> vabbè, Pino Sciotti, vabbè. Emanuele Tarsi, Andrea Balocchi Tommaso Contu, Paolo Nucci eh, Roberto Boniotti, Andrea Zambini Giuseppe Provazza, Marco Siddi, Mattia Crupi, Marco Rollo Marco l'abbiamo già detto va bene e Dario Todisco al momento all'appello mancano due piloti che sono Mass uno è Massimiliano Achilli e l'altro dovrebbe essere il buon Paolo Sassaroli che da quello che ho visto nei commenti della live ha dei problemi al PC e forse non riesce, non riesce ad accedere e quando ormai mancano eh, poco più di 4 minuti e 50 secondi al termine di questo warm up sicuramente la direzione gara sta eh, già definendo la griglia quello che sarà la griglia di partenza in base ai risultati ottenuti durante la qualifica di questi giorni scorsi eh, cosa dire Fabrizio Io mi aspetto una gara avvincente, Perché non ci poteva essere un inizio migliore circuito italiano, auto italiane Passato contro il futuro Una 155 che è guidata Tu l'hai avuto modo di provarla È davvero speciale, bellissima È proprio una, una, una bomba Questa 155 È una 4C che aerodinamicamente è micidiale eh, Guarda, i ragazzi sono stati molto bravi Molto veloci, molto rapidi eh, lo stiamo sì, vedendo sì. anche qua delle immagini, lo stesso Daniele Vella come morde il cordolo eh, io guarda 1, mi 39, aspetto 80, di vedere sì. mamma mia e sono già buoni, buoni tempi mamma mia, buoni tempi, ottimi tempi allora come diceva giustamente Fabio il futuro contro il passato questa sera ci offriranno uno spettacolo straordinario io voglio salutare Tommaso Gabrielli, ciao Tommaso che mi saluti dice come stai? beh sto, sto abbastanza bene stasera Dai, Tommaso va bene sono con la borsa del ghiaccio sul, sulla faccia ragazzi questa sera ma sono qua presente insieme al mio, al mio carissimo amico Fabio per commentare questo straordinario evento che non potevamo mancare assolutamente siamo tutti qua impazienti caro Fabio ad aspettare questi 3 minuti e 27 secondi di questo warm up per poi avere la partenza e eh, il, il... intanto Vincenzo Lorano che si gira con eh, la sua bellissima alfa 4c eh, con la skin martini rosso bellissima ragazzi fantastico veramente allora ehm, daniele bella che è veramente in palla caro fabio con questa shell v power si è allenato tantissimo voleva la mod in anticipo proprio per, perché si diverte con questa macchina qua eh, e come la guida lui ragazzi è qualcosa di straordinario Io, secondo me questa sera farà piazza pulita per quanto riguarda la categoria e non solo tu che dici Fabio. Eh sì, Daniele Vella sicuramente ha eh, diciamo, posto subito quel predominio che ci aspettavamo ma è tallonato molto da vicino dallo stesso Gigi Cortese eh, magari lievemente un po' più attardato però si preannuncia una gara a, a suon proprio di sberle, di sporterlate. Eh, quindi ved vedremo, sicuramente questi due piloti eh, sono quelli eh, diciamo quelli favoriti Però lo sai come le gare a volte regalano Molte sorprese Quindi in 50 sì. minuti comunque è una gara Per quanto po possa sembrare Una gara breve eh, In 50 minuti comunque sono tanti eh, Può accadere no, di tutto eh... Con, eh, poi con il pizzo obbligatorio, con il fatto che la 155 si brucia le gomme, insomma, ce n'è da vedere. Senti, Fabio, io volevo parlare un attimino dei team, anche se ci sono stati dei cambiamenti, magari mi correggi tu. Allora, Marco Antuo Antoine Vuensè con la 155, io andrò con la 4C, Alfa Romeo 8. Oh, il team Daniele Bella, Gabriele Lezzi, Shell. Eh, c'è sì. Gabriele, Gabriele Lezzi, c'è cioè Massimiliano Achilli. Grazie, Massimiliano D Achilli, che stasera è, è, assente, è assente. Addirittura prende la posizione: assente. assente Gianluigi Cortese, Andrea di Stasi con la Vodafone 89, William Verro, Ramonciti che è stato uh, sostituito da Provazzo, provazza, Pro, uh, Giovanni Provazza, Pro, provazza eh. Giuseppe Provazza. Scusatemi, con la Valvola in numero 10, Sandro Boscarino, e Giovanni Rizzo con la Rotmans 95, Marco Rollo, Dario Todisco con la Gulf 11, Pino Schotti con. E purtroppo non sei tu ma eh, Martia eh, ehm, Grupi, Mattia Grupi sì. con l'ATS 94, Maurizio Rosini Tommaso Conto con la West 92, Carmelo Silvaggio Andrea Zampini, Malboro 93 attenzione a questo team in, insieme a Daniele Vella eh, è, da tenere sott'occhio, eh, Carmelo Silvaggio quindi e Zampini, Andrea Balocchi Antonio Azzeni, eh, Cinetele 99 Andrea Sellar, Marco Sidi, Jägermeister numero 98, Paolo Sassaroli, Raffaele Evangelista DHL 21 Emanuele Terz Tarsi e Roberto Bognotti Siccat 13 per concludere questa quattordicesima eh, squadra presente. Allora, Fabio, qui eh, abbiamo detto quindi tre classifiche: eh, sì, alfa tre 155, classifiche. Avremo... Alfa 4C, sì, esatto, esatto. Stavi Più i sì, team esatto, sì, esatto, esatto. Grandissimo. La classifica Intanto saluta Eros Ciavarella. Ciao eh, che dice Fabio. Proprio a te dici! Sì, ciao, Mas, eh, Caret... ciao Eros, ciao Eros, scusami. Davide Care, ciao ragazzi, è qui la festa? Sì, è qui la festa, e poi abbiamo il nostro Giuseppe Cionti, ciao, The World Sim Racing Motorsport. peppe Cionti che dà <ride> una, una vita che non sento, spero che, stai, che stia bene il nostro Peppone. Poi abbiamo Massi 10 sì. ASR. Ciao a tutti, i ragazzi, grande Fabrizio e Fabio. Mi spiace non essere in pista con voi questa sera. Causa lavoro, grande Massi. L'importante è che tu ci sia per la prossima. Ah, nel frattempo, Paolo Sassaroli è riuscito ad accedere al server quindi riesce oh, a prendere parte grandice. a questa gara quindi ottimo quindi abbiamo tutte 27 su 28 auto presenti manca appunto eh, come hai detto giustamente tu eh, Massimiliano Achilli che ci salutava dalla chat quindi Massi ti aspettiamo in vista già dal prossimo appuntamento non possiamo dire dove perché non lo sappiamo neanche noi <ride> Fabio ci sei Fabio? Sì, mi senti? si sì, ti, ti ho perso per un, un nanosecondo eh, proprio. <ride> poco fa ogni tanto laggava la voce su discord ma, eh... Sì. Vabbè, dai, succendo, allora, ecco, problema. siamo in griglia, ragazzi. Attenzione. Mia, Intanto, un saluto a Fantomas. Buonasera, Fabio. Buonasera, Fabri sempre grandi, Grazie, sei gentilissimo, Fantomas. Mamma mia, quanti siamo questa sera, ragazzi. Un botto, veramente. Allora, Speriamo che la live, eh, ragazzi, si veda però... bene, che non ci siano problemi di si nessun tipo né audio. Ora vediamo appena le auto si, si schierano vede, in Fabio. pista. Momentaneamente, non abbiamo. Mi, sen mi senti, Fabio? Tu? Sì, mi sì, senti? io ti sento io ti sento perfettamente. Ah, perfetto. Allora guarda, Tommaso ha fatto un grande lavoro perché sono già tutti, schiera, tutti pronti, Mattia Grubi, Zampini, Contu, Daniele Vella, Rizzo, Azzeni, Distasi, Cortese, Doriac, Sidi, Nucci, Boscarin, Silvaggio, Vero, Lonano, Dario Todisco, Maurizio Rosini, Buoyonse, eh, Marco Antoine, Pinocciotti, eh, Bognotti, Rome, eh, Roberto, Balocchi, Tazzi, Evangelista, Sassaroli, Rollo, Sellane, Giuseppe, Provazza, tutto pronto ragazzi qua per la gara di questo... Eh, total Italy ragazzi stiamo aspettando che il server dia il via mamma mia ragazzi quante 4 lì davanti una che solo bello, Daniele Vella è... mamma mia guarda è qua bello, Daniele Vella lì in davanti sì. in quarta posizione con la 155 subito dietro anche Antonio Azzeni se non sbaglio attenzione tutto pronto? scusatemi, okay. era cortese partiti, ah è giustamente con Giro il limitatore mi perché... sì. <ride> ero pronto, dai mi spacca tutto in realtà... <ride> in realtà mi sono dimenticato che c'è il limitatore fino alla tosa, ragazzi, grandissimo Sì, l'emozione è... È... è presente, ragazzi. i ragazzi Vabbè, proseguiranno questo bellissimo. tratto del circuito adesso vediamo che stanno affrontando la, la Villeneuve e da qui le auto tutte in fila, con il limitatore attivato procedono verso quella che sarà anzi hanno appena passato a tamburello questa è la Villeneuve, ecco si preparano a effettuare la vilnev il limitatore di 100 km orari abbiamo il pilota di testa mattia crupi che guida il gruppo dopo un'ottima position tallonato da andrea eh, zambini e seguito da tommaso Contu, ecco affrontano la tosa ragazzi la gara inizia appena passeranno, attraverseranno pronti, il cartello ragazzi. Petronas. Ti lascio qui il commento se vuoi Fabris. Va bene, va bene, attenzione Mattia Crupi, Andrea Zampini, Tommaso Contu tutti pronti qui per poter rilasciare qui il pulsante magico per iniziare a dare il via, eccolo qua al Total Italy, la prima gara subito Mattia Crupi inseguito in seguito da Andrea Zampini lì davanti vediamo i due già fanno praticamente il vuoto con Tommaso Contu che si è trovato impreparato diciamo a questa partenza io Andrea in nona posizione con Marco Siddi. Eh, che insegue già Luigi Cortese, già due auto di categoria di valore uh, attenzione fuori qualcuno, Sandro Boscarini se non sbaglio, che si è ritrovato si è, si è girato, mentre Gianluigi Cortese ne approfitta subito, ottava posizione per lui per eh, cercare di eh, farsi strada lì davanti, mamma mia che partenza ragazzi, mentre Daniele Vella in quarta posizione, caro eh, Fabio, mantiene la quarta grande. posizione tranquillamente con un Mattia Krupi, ragazzi, che eh, è indemoniato ragazzi, guarda qua quanto eh, già ha guadagnato su Andrea Zampini che sembra non trovare subito il ritmo. Caro Fabio, mamma mia che succede. Andiamo un po' indietro con eh, Emanuele Tarsi, diciassettesima posizione. Mamma mia! L Attacco ah, della mia lì fuori. Mamma mia chi era questo pazzo scatenato. Mamma mia, incredibile. Andrea Barocchi in, uh, rimane però in lotta con Emanuele Tarsi. E per dietro hai visto che uscite, che hanno fatto sì. incredibile. <ride> con, sì. Eh, Andrea Di Stasi che cerca di liberarsi di Balocchi e di Tarsi ma qui dei 155 hanno una velocità di punta pazzesca caro Fabio sì. e in questo lungo rettifilo forse solo in staccata potrebbe riuscire ma guarda Balocchi ancora su Tarsi si fa vedere in lotta per la sedicesima posizione torniamo lì davanti con Sandro Bascarini in decima posizione in lotta con Paolucci. Lucci, bella interessante la lotta qui con anche Cortesi in ottava posizione, stavano facendo un bel trenino mentre ricordiamo che Daniele Vella in quarta posizione ancora sta mantenendo ehm, testa lì davanti a Giovanni Rizzo Zeni e Zidi eh, proprio con eh, le 4C. Sono Vai, su Daniele Vella, perché, di, eh. sì, sì, sono di Daniele Vella perché vedo che ha guadagnato tantissimo in quest'ultima tornata nei confronti di Tommaso Contu lo vede lo tallona vorrei fare proprio l'on-board sulla vettura del nostro caro Daniele Vella vai, vedete? Vai, vai. vedete guarda come guarda appunto come lo annusa comincia a sentire il profumo vuole quella terza posizione che con queste 155 infatti il bloccaggio di Tommaso Condu guadagna qui qualche metro il buon Daniele Vella che momentaneamente deve comunque accodarsi ma ha già recuperato qualcosa io vorrei passare un attimino un po' più indietro in classifica alla ventesima posizione perché vediamo un Paolo Sassaroli subito in bagarre con Maurizio Rosini scatenato piccolo affondo okay. di Maurizio Rosini provo a farsi vedere dagli specchietti però non penso che in questa variante alta di Imola uh, Dario, Torizzo, tendrà... Dario Torisco sulla quindicesima posizione attenzione su Emanuele Tarsi posizione, attenzione posizione. 4C versus 155 eh, quindicesimo, quindicesimo attenzione quindicesimo. Torisco su Emanuele Tarsi era molto molto molto vicino ha cercato l'attacco però non riesce e eh, si difende molto bene, Emanuele. In questo caso, penso che qui nel lungo rettifilo almeno che non si prenda la scia, non riuscirà a recuperare sulla cerchietta. Attenzione, attenzione è dica, perché è successo qualcosa: è successo qualcosa perché Maurizio Rosini è riuscito a scavalcare il buon Paolo, Paolo Sassaroli. Sassaroli. Sì, però che non ci si sta. Parte, guardate attenzione. qui, appunto, Maurizio Rosini tiene la posizione. Ma Paolo è proprio lì, lo tallona. Vuole farsi vedere dagli specchietti, vuole tentare il sorpasso. Vediamo in questa prima staccante alla Tamburello: si accoda bravo Paolo, attenzione esce fuori Maurizio uh, Rosini, testa coda west, Maurizio Rosini, si è girato Maurizio Rosini è arrivato molto forte alla, vai, alla staccata vai, della tamburella nel calo, frattempo calo. vorrei ritornare in non a posizione eh, perché vediamo Paolo Nucci in bagarre con Sandro Boscarin per la nona e decima posizione bella, bella, bella lotta veramente tra Sandro Boscarin e Paolo Nucci con eh, eh, questa Rotmans su Paolo Nucci vediamo qui se riesce è un po' lontano ancora Fabio per tentare sì. di fare un attacco vediamo qui se la variante alta riesce ad avvicinarsi vediamo chi stacca diciamo. quindi ricordiamoci comunque Fabio sì, e sì. il consumo gomme va gestito ah, il consumo gomme di queste 155 è davvero micidiale secondo me Boscherina ha perso qualcosa eh, appunto nella parte delle minerali nella zona delle minerali è lì proprio un tratto dove devi entrare profondo però eh, quando esageri con la staccata lì le gomme cominciano a scaldarsi e a fumare nel frattempo indico, mi indica il, il live director di andare sulla vettura di Carmelo Silvaggio perché è tallonato William da vicino Vero. da William Vero vediamo sì, sì, qui all'uscita della Rivazza, rivazza 1. Vediamo, sì. vediamo il Rivazza 2 se riesce a prendere la scia eh, William Vero su Carmelo Silvaggio forse magari un on board Fabio sarebbe il caso qui per vedere di forse l'attacco di William Vero di William Vero ancora dietro molto vicino, attaccatissimo, pochi decimi di secondo tra di loro, attenzione vediamo si sì, allarga non penso possa portare l'attacco qui chiude bene Carmelo Silvaggio con Ina che sta facendo il tipo qui in chat per lui, eccolo qua Carmelo anche se è molto vicino ancora William Vero lo studia e lo conosco bene William, è uno che studia bene le traiettorie e le debolezze degli avversari per poi portare all'affondo, ancora molto vicino qui in lotta per la dodicesima posizione bellissimo qui l'attacco, la, la, la scena qui dei due che si stanno eh, difendendo uno per il dodicesimo, uno per il eh, la tredicesima posizione vediamo ancora un'uscita molto bella qui alla cosa attenzione William Mero molto vicino su Carmelo Silvagio vediamo se porterà l'attacco Ancora William Vero, si a vedere all'interno, giusto negli specchietti, per far capire a Carmelo e mettergli la pressione psicologica per cercare di eh, destabilizzarlo un attimino. Attenzione, qui è impossibile andare a superare Carmelo Silvaggio, molto pulito. Staccata molto, molto profonda del Silvaggio. Uh, eh. William, mamma mia, che spellinata! incredibile, mamma mia, hai visto Fabio, William, sì. cosa ha fatto? Sì, sì, Carmelo comunque sente la pressione, testa. abbiamo visto che ha effettuato sì. una staccata molto più avanti adesso qui il bloccaggio addirittura sì. anche delle ruote William molto più prudente in questa fase, diciamo che ha preservato un po', eh, un po le gomme ha perso adesso magari in questa uscita della variante alta qualcosa sul buon Carmelo Silvaggio però qui la lotta penso che non sia affatto finita guardate qua ancora il bloccaggio di Carmelo Silvaggio alla bellissimo. rivalza 1 adesso in uscita dalla rivalza 2 Molto vicino William Vero Rimaniamo sempre sull'onboard di William Vero Perché vediamo se alla staccata della Tamburello William ne avrà per poter portare a fondo Questo attacco Ai danni di Carmelo Silvaggio Però guardate, Comunque ti posso dire una cosa lontano, è, vedere, lontano. è lontano ma vedere girare queste auto È, eh, è, bellissimo, bellissimo, è bellissimo Mamma mia, è bellissimo. bellissimo. Attenzione staccata guardate Penso... quanto guadagna William In ah, questa fase di staccata della Tamburello si difende bene il nostro Carmelo Silvaggio, guardate qui William è molto è molto vicino a ah, qualcosina adesso, in adesso, più in questo adesso, momento. Adesso glielo porta l'attacco, si fa vedere all'interno sicuramente. No, Stacca guarda, molto ah, Carmelo, fondo, come Carmelo. riesce a mattare Mamma mia, ragazzi, Stacca che staffa che ha fatto Carmelo. Comunque. Ha perso però adesso Mamma. qua, ha perso qualcosina la Tosa, bloc leggero bloccaggio alle gomme per Carmelo, esce leggermente largo più interno William vero? Si apprestano Bellissimo, bellissima la lotta, qui ormai sono tre giri, che li stiamo seguendo con William Vero, sì, sempre alle calcate, alle costole di Carmelo Silvaggio, qui la Piratella, difficile, forse in uscita, probabilmente sulla, ferma... sulla frenata, alle minerali, quasi impossibile Fabio, almeno che non si faccia un grosso errore, no, no, con è William Vero subito, è... sì, molto rischioso, andiamo eh, qui alla variante me... alta Fabio secondo me Carmelo in questa parte di gara sta eh, stressando molto le gomme guardate qua adesso William Vero molto vicino molto vicino eh, secondo me Carmelo rischia Quattro. seriamente di, di danneggiare le, le, le proprie gomme adesso sì, va bene allungato un pochettino ma abbiamo visto quello che è eh, accaduto nella variante alta nel frattempo lì l'auto davanti uh, vai, di. vai sulla ventesima su una... posizione buoyanzè su Paolo tal... mi senti Fabio? Sì, sì, sono qua sono qua. Dai. Sì, sì, vai vai Boyan su Sassaroli pure in ventesima posizione sì. molto molto vicino eh. attenzione sì, bisogna controllare invadrati. anche ce Io Andoriak in ventiquattresima pure attenzione all'attacco sulla 155 Io Andoriak non riesce a eh, eh, disfarsi di Marco Rollo attenzione l'attacco maschio proprio di Io Andoriak addirittura Marco Rollo si gira 100, mm. 4, 4c versus 155 che posizione che posizione perché ero, ero su Boyan uh scusami eh. Eh, William Vero sedicesima posizione perde la posizione su eh, sciottito di disco e Silvaggio riesce praticamente a scrollarselo di dosso dopo un errore William eh, in diciassettesima posizione in questo momento peccato veramente perché ci sta ah ha perso anche, anche il parautio magari il anteriore magari qualche contatto il eh? qualche eh, contatto probabilmente. non lo so non lo so quello che è successo eravamo su vediamo eh, se riusciamo... vediamo se riusciamo a vederlo Riuscissimo a vederla sarebbe fantastico, però mi sa che non riusciamo a vedere. Vabbè, Intanto Guayon su Paolo Sassaroli riesce a prendere la posizione e quindi va a puntare William Vero che è un po' lontano a 9 secondi. Però Marco, Marco Antoine Guayon in 19 posizione in questo momento. Infatti vediamo Paolo Sassaroli su Andrea Sellan, Vediamo, Sellan, Sassaroli, Rosini... Trio dietro, ventesimo, sì. ventunesimo 21 e 22 posizione, bella la lotta qui alle Acque Minerali molto vicini Questo DHL, Jager Master, Largo Sassaroli, ne approfitta Sellan Rosini scusatemi e prende la posizione E sì. qui Sassaroli che si deve scrollare, attenzione andiamo su Emanuele Terzi, 13 ter posizione E Andrea Di Stasi che stanno arrivando dietro Emanuele Tarsi su Carmelo Silvaggio con la Cat, si sta avvicinando a Carmelo Silvaggio che con difficoltà in questo momento sta mantenendo la sua dodicesima posizione con William Verone che gli aveva messo la pressione psicologica e aveva sicuramente consumato un po' le gomme, sì, abbastanza, eh, ricordiamo che sono passati appena 12 minuti dall'inizio di questa gara. Attenzione Comunque perché voglio, voglio andare su William Vero William Vero sta rientrando e box Probabilmente ha dei danni alla propria vettura Come, guardiamo, come appunto stiamo vedendo sì, Manca sì, il paraurti, in, uh, paraurti interiore. Attenzione perché Sellan Indica Sellan In bagarre con Maurizio Rosini Maurizio Rosini è qui alla staccata del tamburello Molto vicino Molto vicino, guardate qua come lo segue, bellissimo Va. vedere queste auto sfilate. Vai su Carmelo come... Silvaggio, dodicesima posizione, Carmelo. scusami Fabio. No, no, vai, vai, vai. Carmelo Silvaggio, Carmelo Silvaggio Emanuele Tarsi, attenzione, la lotta si ripropone, questa volta Tarsi su Silvaggio. Mamma mia, bloccaggio delle ruote, Carmelo Silvaggio riesce a chiudere bene, mentre dietro c'è Andrea Di Stasi che con la sua cattroccina riesce a recuperarli. Ancora Tarsi su Silvaggio, molto vicino, una specie di remake di ehm, Silvaggio William Vero che era successo pochi giri fa e Carmelo ancora deve mh, eh, cercare di difendersi su un Emanuele Tarsi che è agguerridissimo in, in, in queste ultime tornate. Scusatemi, ragazzi, e qui. Molto molto vicino, attenzione, quella variante alta è uscito molto bene, Emanuele Terzi forse potrebbe riproporsi per un sorpasso alla rivazza 1 che arriva subito dopo, molto vicino, si confondono uno da dietro l'altro, noi li vediamo, Emanuele Terzi a prendere tutta la scia, vediamo se si propone, chiude bene Carmelo e deve addirittura blocca. bloccare le ruote, mamma mia, Fabio se continua così andrà sì, sulle no, tele questi bloccheggi lo penalizzeranno tra qualche minuto perché eh, questa vettura come dicevamo prima non, eh, non si crea scrupoli eh, questa vettura proprio le gomme le brucia vive già se guidi pulito se poi gli aggiungi questi bloccheggi profondi e già get... ne ha è... fatti vedere un paio già prima con la lotta con william vero adesso eh, in questa lotta con emanuele tarsi eh, carmelo è in difficoltà secondo me anche per questo sta cominciando a perdere un po di terreno appunto nei confronti dei diretti avversari che lo seguono secondo me carmelo in questa fase di gara eh, ha un po' di problemi eh, con, con le gomme, <coughs> nel frattempo, Ma, che secondo dici, me Fabrizio? pure. Perché, perché guarda se, il fatto che ha dovuto difendersi da William Vero e, e in questo momento da Emanuele Tarsi. Deve cambiare le traiettorie, deve bloccare, eccetera. Ovviamente, nei, nei suoi piani, io penso che eh, arrivare a 25 minuti di gara per fare 50-50 sarà complicato per Carmelo. Perché la gestione delle gomme qui eh, è molto è importante. Complicato. Soprattutto per quanto riguarda, sì, riguarda quest'auto qua. Quindi vedremo, sì. vedremo. Sì almeno che non aspetti che Emanuele Tarsi entri ma comunque Attenzione sembra Emanuele Tarsi è, è, diciamo, è arrivato un, un po' lungo un po' lungo mm. alla, alla Piratella, ha perso qualcosa e adesso rischia di essere attaccato dal Andrea, dal, di, Stasi, ecco, sì. Andrea di Stasi che si è avvicinato Intanto, moltissimo tutto, scusa, in ventesima posizione eh, c'è Ioando Uh, bloccaggio, alle perde l'attimo su Andrea Sellan Doria che sì. ha difficoltà proprio a recuperare eh, su, sì. su Andrea Sellana da un paio di giri. Sì, Però torniamo per su Emanuele Ta... Andrea Di Stasi. Scusami, sì, su su... di Stasi. Emanuele Tazzi, tredicesima posizione. Scusami, sono, sono molto vicino. Anche se Doriacce e Sellano ancora in lotta. E mi pare che l'abbia la, passato. Si sì, l'ha passato in questo sì. momento proprio Johan Doriac. però torniamo, scusami, Siamo su Emanuele Terzi, eh, tredicesima posizione, perché Qua stanno qui con vicino. Carmelo Silvaggio, Andrea Di Stasi sempre più vicino, vediamo qui in Cia se riuscirà a prenderla, molto molto vicino, vediamo Andrea Di Stasi con Emanuele Terzi, vediamo Di Stasi all'interno, si fa vedere con la 4C, forte come fuma Carmelo, Ammazza Carmelo che fuma frenata. tantissimo. Carmelo vediamo qua direttamente uh. dall'unboard di Andrea Di Stasi che è sorpasso di Tarsi su Carmelo Silvaggio vediamo se tiene la curva, eccolo qua sfila adesso Emanuele Tarsi ai danni di Carmelo Silvaggio che comunque, attenzione, piccolo fuoripista per la 4C Attenzione perché Carmelo, Carmelo arriva all'interno, uh, all all'interno, all'interno gliela riprende, mamma mia l'incrocio incredibile e non ci sta Carmelo Silvaggio a lasciare la posizione ma Tarsi è lì davanti, è uscito molto più velocemente ma... Carmelo Silvaggio rimane lì, in sci ancora con Distasi, che bella sta scena ragazzi, 255 più una 4C dietro, in lotta per la dodicesima posizione, e Emanuele Tarsi che ormai ha preso qualche metro di vantaggio, con Carmelo Silvaggio che ormai si deve difendere da Andrea Distasi dietro con l'4C, ancora via avanti, uscito molto bene qui dalle minerali, Beh, molto veloce, Carmelo, eh, Carmelo Silvaggio che ormai non guarda più le gomme, Tutta le Dazzi, vediamo qui alla variante alta se riesce a proporsi. No, un po', un, un po in ritardo. La fa pulita in questo momento. Esce bene anche Distasi dietro. che lo Riesce a portare l'attacco e ormai l'ha affiancato, caro Fabio. L'ha affiancato, sì, vediamo Distasi ne avrà sicuramente di più. L'attacco all'interno. Eccolo qua. E quindi alla rivalza ci arriva prima Andrea Distasi su Carmelo Silvaggio. Bloccaggio comunque di Distasi, eh? anche sì bloccaggio per questa, lui in eh, questa occasione qua. vogliamo Intanto, precisare Gigi come... Cortese eh sì, sì, scusami ottava posizione. posizione ottava posizione Gigi Cortese allora, okay. ottava posizione Cortese su Marco Siddi. attenzione 155 versus 4-5, uh, mamma mia, tutti e due partono <ride> di posteriore, eh? miracolo di entrambi ragazzi, incredibile che è successo anche se c'è Dario Tonisco di sedicesima posizione, molto vicino a Bognotti Roberto, vediamo se porta l'attacco, la Gulf, sulla Sipcat all'interno, Dario Todisco. no, chiude bene, Roberto Bognotti, mamma mia, scusami Fabio, ti sto facendo fare avanti no, no, e indietro, no, va però le azioni sono bellissime, dappertutto veramente, con Dario Tonisco, molto molto vicino a Bognotti Roberto, in lotta per la quindicesima posizione con Dario Todisco che da un po' che stava dietro al eh, Bognotti, vediamo se Dario ne avrà per andare a recuperarlo poi andiamo con tredicesima posizione Andrea Di Stasi vicino a, a Emanuele Tarsi, finalmente sta riuscendo a mettere il ritmo con questa 4C per andarsi a prendere la dodicesima posizione anche se Emanuele Tarzi abbiamo visto che è una struttura, gli cede la posizione attenzione Tarsi ha avuto un momento di incertezza gli concede la posizione addirittura con tanta facilità a eh, Andrea eh, di Stasi incredibile Fabio che è successo è come se alzato Guarda, piede, così, non lo so. sì, no, molto probabile Allora, eh, queste due vetture come velocità di punta sono molto simili quindi fin quando si parla sul dritto quest'auto se la giocano però dal momento in cui le gomme sono usurate sì. sull'andamento delle curve quindi sulla costanza la percorrenza diciamo che la 4C ne ha di più quindi possibilmente magari il pilota eh, sa le proprie condizioni, ha le gomme mesurate, sa che non riesce a tenere quel ritmo quindi anziché andare a cercare una bagarre, a, a cercare di trattenere quindi andare ancora molto più sotto sforzo, a mandare sotto sforzo la propria vettura magari ha deciso di alzare un attimo il piede e concedere il passo anche perché questa 4C sta dimostrando, e al momento lo stiamo vedendo dopo le uscite della rivazza di, di, avere, diciamo, di averne di più eh, quindi magari è stata semplicemente una scelta, eh, una scelta diciamo tra virgolette tecnica e tattica, onde evitare comunque bagarre, incidenti, sa che ne ha di più in quella fase di gara e eh, forse è stata anche la cosa più buona decidere di alzare un attimo il piede e concedere il passo. Infatti guarda quanti guarda, metri ti prende. Eh, probabilmente sì, hai, hai ragione su questo punto, di, su, a, a livello strategico per il consumo delle gomme, probabilmente cioè, se io mi devo andare a difendere... Eh, sempre su distasi dimmi, e alla fine mi andrà a passare dimmi una cosa caro sì, Fabris sì. facciamo una piccola carrellata a partire dal buon Mattia Crupi, che vai, in vai. prima posizione solo Soletto eh, ha già guadagnato 3 secondi e 9 di vantaggio sul buon Andrea Zambini ha già prestato già il primo doppiaggio il buon Mattia Crupi, seconda posizione eh, appunto per Andrea Zambini seguito da un Tommaso Conto in terza posizione a 11 secondi Bellissimo. di stacco eh, dalla, dal leader della gara in quarta posizione abbiamo quel missile aria di Daniele Vella si appresta prestata adesso che a è effettuare la tampezzo. un secondo e mezzo, eh? un secondo è un e mezzo secondo da e Tommaso. Mezzo. Sì, ed è la 155 più veloce in pista. Il, gira con il tempo di 1:40 273 il suo best crono in questo momento eh, contro il miglior tempo della 4C di 1:38 378, ma ricordiamo che quella la 4C, diciamo, aerodinamicamente eh, diciamo è strutturata un po' meglio rispetto a questa 155. In, in uh, quinta posizione, troviamo il buon Giovanni Rizzo, seguito da un Antonio Azzeni. Sono molto vicino i due piloti. Mm, niente di strano, che magari uh, da qui a breve questi due potrebbero regalarci qualche sontuosa battaglia. In settima posizione, una buonissima posizione per il buon Marco Siddi con la sua Jayer Master seguito da un Gianluigi Cortese agguerrito. Guarda, io onestamente mi aspettavo un Gigi Cortese più agguerrito che potesse fare più bagarre e lotta con il buon Daniele Vella eh, però momentaneamente vedo un Gigi abbastanza abbastanza spendo momentaneamente in nona è posizione Paolo Nucci conservativo, sì, è molto conservativo nona posizione per Paolo Nucci giusto regalare una, una scena qualche secondo a tutti i piloti in decima posizione per Sandro Boscarin con la sua Rottmans, che si appresta a, ad effettuare la variante alta di Imola seguito in undicesima piazza da una 4C di Vincenzo Lonano con la sua Martini Rossa affronta adesso le Minerali in dodicesima posizione troviamo un Andrea Di Stasi con la sua 4C Vodafone, tredicesima piazza per il buon Carmelo Silvaggio con la sua Malboro 93 compagno di Andrea Zampini, momentaneamente al secondo posto. Emanuele Tarsi con la sua Silcat in quattordicesima posizione seguito a sua volta da un Roberto Boniotti. i due compagni di squadra sono rispettivamente tredicesimo e eh, scusate sono quattordicesimo e quindicesimo quindi Tarsi e Boniotti, compagni di squadra Dario Todisco con la sua Golf è la <coughs> posizione numero 16 diciassettesima piazza con questa bellissima 155 in stile classic bellissima bellissima, veramente, diciassettesima posizione per lui, Pino Sciotti compagno di Mattia Crupi momentaneamente leader della gara occupa la diciottesima piazza bellissima anche questa Livrea, Fabris è la mia preferita, era bellissima 19esima molto bella diciannovesima piazza per il compagno il team di Tommaso Contu, Maurizio Rosini con la sua West, si appresta adesso il frettuale, attenzione interapata la rivazza 1 e poi rivazza 2 Andrea Sellan in ventesima posizione con l'altra Jägen Master ventunesima piazza per Johan Dureak. in ventunesima con la sua 4C Giuseppe Promazza in ventiduesima posizione con la sua Valvola N4C <ride> intanto guarda in William Vero che, sto che sta inquadrando inquadrando proprio, proprio superando Giuseppe Promazza eh. eh, William no, Vero e eh, Balocchi. Balocchi. Balocchi. Balocchi rispettivamente in ventitresima posizione William Vero, 24esima piazza come giustamente indicato qua in Drift Balocchi in ventiquattresima posizione Paolo Sassaroli, 25 venticinquesima piazza per lui, Marco Rollo in 26esima e chiude il ritirato il Raffaele Evangelista. Nel frattempo andiamo poi davanti in quinta posizione Giovanni Rizzo perché sembra doversi in, eh, dover far nascere un duello con Azzeni, però momentaneamente sembra avere abbastanza margine. Diciamo che sembra una fase no, di gara perso, dove abbiamo preso... Perso. Dimmi, dimmi, si sì, si è perso, è visto magari qualche cosa. Mm. No, no, è sette decimi tra Azzeni e Rizzo in questo momento, però non sembra che insomma fanno un po' elastico, un fanno decimo qui, un decimo là, quindi tra sì. la Rotmans e, e quella di Azzeni. Poi boh, vedremo quello che può succedere. Non ci sono tante lotte in questo momento, proprio per il discorso, secondo me, consumo attenzione, come siamo attenzione. a 25-26 minuti. Alla fine della gara probabilmente il, il carosello starà per iniziare sicuramente perché qui iniziano anche a bloccare le 4C che come dicevi tu strutturalmente hanno un'aerodinamica molto più performante della 155 però nell'obbligo di cambiare penso che eh, otterranno per 25esimo minuto per la sosta. Poi chissà chi gestisce meglio le gomme ovviamente se la può portare anche un po' più eh, lontano. Intanto c'è Cortese è in ottava posizione molto vicino a Marco Sibi sì, e iniziano a farsi vedere, vedere perché anche Andrea Di Stasi sull'Onano e mi pare però rimaniamo su Gianluigi Cortese perché si sta sdogliando il nostro caro Gianluigi molto vicino a Marco Sidi settima posizione la lotta delle due categorie 4C vs 155 caro Fabio qui attenzione perché Gianluigi potrebbe Uh, attenzione c'è un'auto se non sbaglio Doriac, che In ha rotto Andoriak, sì, eh, sì, si è, si è ritirato, ritirato si è ritirato uh, ritorniamo sull'auto di Andrea di Stasi perché è in bagarre eh, con Lonano sì, sì. eccolo qua Lonano di Stasi lotta per l'undicesima posizione attenzione anche qui lotta di categoria 4C di Stasi Andrea di Stasi versus Vincenzo Lonano attenzione vediamo qui alla variante alta molto vicino mezzo secondo vediamo se ne guadagna ancora qui in uscita Vincenzo se riesce a Recuperare su Andrea Di Stasi è un po' lontano, Fabio. Eh? Mentre sì, Gianluigi Cortese, attenzione, Cortese tre decimi. Andiamo sull'amborde su... di Gigi. Guardate qua come in di traverso l'auto uh, di Marco Siddi. Vediamo se tende l'attacco. Adesso. Qui. Attenzione, sicuramente Gianluigi qui potrebbe farsi vedere. Prende la scia, si studia sicuramente qui. Marco Sidi. Dove può andare a fare l'errore? Marco Siddi che sale in pressione qui mi pare che ci avevano un offerto un'altra lotta eh, prima. In qualche giro precedente dove sono partiti in testa in, in, in, di, di, di culo, scusatemi ragazzi, non non ho ho, uh, c'è una 4C non... che ferma qui, attenzione, mi pare che sia Sandro Boscarin. Sandro no, no, Boscarin no, non se sì, non no, no, non è una 4C, no, la 4C ah, una 4C, ah, d'accordo, che si era fermato. Comunque, Gianluigi Cortese, sempre su Marcosidi che era partita di posteriore proprio in, nella curva precedente e che eh, penso che Gianluigi aveva fatto forse riposare le gomme perché Gianluigi è uno che eh, riesce a gestire le gomme in modo eh, da professionista eh, veramente, lui si studia tutte le temperature insomma riesce ad avere una gestione delle gomme molto molto interessante infatti siamo al 24esimo minuto e ancora sta girando, cioè alla fine mancano 24 minuti, sta girando tranquillamente insomma Fabio eh, la gestione Qui la, gestione, drone, eh, perché... la gestione sicuramente è importantissima magari Gigi come dicevi tu giustamente è stato un attimino un po' più conservativo e magari questa scelta dopo il pit magari potrebbe regalare eh, diciamo quel vantaggio ovviamente stiamo aspettando il valzer dei pit stop da parte dei piloti sì. momentaneamente la gara diciamo, ha definito quelle posizioni un attimino statiche però ancora il tutto deve essere deciso come chissà che strategia hanno deciso di fare i piloti perché ricordiamo vi è sì il pit obbligatorio dove sono obbligati il cambio delle gomme non della mescola, il cambio delle gomme però per quanto riguarda la benzina la strategia è libera quindi avremo piloti sicuramente che sono partiti più carichi piloti che sono partiti più scarichi di benzina e magari questa, questa cosa potrebbe fare poi alla fine la differenza sì, sì sono, sono, sono convinto anche intanto c'è Simone Casini che dice combo spettacolare, bravi ragazzi, grande gara grazie Simone, siamo felici che questa Total Italy possa piacere a tutti mentre ti invito ad andare al quattordicesimo posizione con Pognotti e Silvaggio che si fermano in contemporanea ai, ai box in questo momento. E quindi eh, Marco passerà sicuramente con Gianluigi Cortese che è sempre vicino a Marco Siddi comunque quindi valser dei pit stop sta arrivando in questo momento. Cara Fabio, ecco un altro, un altro anche pit, anche pit per il buon Pino Sciotti. Che sta entrando adesso mentre Carmelo Silvaggio si appresta a lasciare i pit, e comunque, ha diciamo, effettuato una sosta molto. Eh, diciamo, molto meno impegnativa rispetto alla Silcat. Che sta uscendo sì. adesso. Vediamo. Stavo, guarda Stavo guardando una cosa, Fabio. C'è Daniele Vella che ha perso parecchio su Tommaso Contu. Comunque, due secondi e sei. Eh, o ha alzato il piede, le o gomme, ha fatto qualche errore, oppure sono le gomme. Sì. Io penso che siano, io penso che sia un problema di, di gomme. Eh, non a caso, le prime tre auto sono delle 4C, uh, si ferma Marco Siddi. Si ferma Marco Siddi, quindi passerà Gianluigi Cortese. Attenzione, incredibile, ragazzi! Eh. Gianluigi Cortese, vediamo, Gianluigi. che gira in 40. Mamma mia, vediamo. passa proprio adesso il traguardo. Quindi ancora sai, qualche giro sai per Sai quanto ha girato Gianluigi Cortese: 1,41,6,89. Eh. Ah, il suo best è 1,41,2,71. Quindi mi sa che è molto conservativo perché mol è cioè solo 4 decimi dopo. Eh, dopo quasi metà gara eh, vedi che ha un buon ritmo Gigi ha eh? un buon ritmo eh, intanto un, sì. un, un saluto ritmo. affettuoso ad Alessandro Mantini ciao Alessandro, ciao Alessandro. Ci nel frattempo attenzione perché Azzeni è molto vicino a eh, Giovanni Rizzo in lotta per la quinta e la sesta posizione andiamo eh, sull'onboard sì, del buon Azzeni vediamo sì, Qui all'uscita della Piratella sì, qua, Azzeni su Azzeni, Giovanni Rizzo attenzione molto vicini 4-10 in questo momento Qui alle acque minerali, liamo giù, impossibile da superare qui. Dobbiamo stabilizzare la macchina, rientrare in seconda. Qui si sale. Gas a martello, facciamo attenzione perché qui spuletta parecchio questa moto. Qua vediamo se alla, riva, eh, alla variante alta riuscirà a farsi vedere le azioni. Ma stanno girando praticamente con gli stessi tempi, è best time per azioni 419-42 285 255. Il attenzione, scusami se il, ti è l'anno in diciottesima però, posizione. 18 posizione Sellan, scusami se ti ho interrotto, perché è in piena bagarre con Emanuele, Emanuele Tarsi Uh, Tarsi uh, Sellan uh, uh, uh, di Ceylan. Ceylan. ne approfitta Tarsi per riprendersi eh, la, la perde, posizione la perde, Vediamo Sellan, il rientro, attenzione su Azzeni, Azzeni su Azzeni, uh. azione da rivedere Vai su Azzeni sì, in sono già quinta su Zeni, posizione, in posizione, Quarta posizione, quarta posizione perché si sono fermati praticamente Zampini, Zampini e Contu e si sono fermati sì, inquadriamoli, sì, vediamo che esce proprio adesso Zampini dal proprio pit e Contu sta uscendo proprio adesso ma davanti a lui ha una Silcat rientrerà intorno alla sesta posizione Mamma mia con Contu. Azzeni, attenzione Azzeni, Azzeni, Azzeni, molto spallata a Rizzo. attenzione spallata di Contu in uscita, attenzione andiamo sulla vettura di Azzeni vai caro Fabris. Mamma mia, Azzeni molto vicino a Rizzo Sette decimi in questo momento sta, lo stava pr praticamente tallonando ha perso qualcosina di parte ancora il posteriore eh, di Zaffini in sovrasterzo eh, di Azzeni scusami se ti scusami se ti interrompo. Eh. Pit, pit stop effettuato da Gianluigi Cortese è uscito proprio adesso dai, dai pit ritorniamo su Azzeni è molto interessante andare a vedere che cosa succede perché comunque Daniele Vella ancora non si è ancora fermato ancora non eh. si è fermato e si momentaneamente occupa la, terza, la seconda piazza la seconda piazza, quindi. Mattia Gruppi in questo momento ai box. Mattia Gruppi. i box, box per Mattia, Daniele Vediamo Vella. Se Daniele Vella si ferma. Eh, per, Vella per lui un po' distante. Non penso ne abbia per superarlo. No, non no, no, no. Per Assolutamente. Vediamo... Eh, no, però però guarda, non si ferma. Attenzione. Non si ferma. Attenzione, non si ferma. Continua Daniele Vella. Con queste gomme. Mattia Crupi sta partendo. E si, partendo la e si prende la, la prima posizione temporanea. Ricordiamo che Daniele Vella ancora deve effettuare il proprio pit. Eh, vediamo il buon Mattia Crupi. Riesce a mantenere tranquillamente la seconda piazza. Terza piazza per eh, Azzeni, che comunque anche lo stesso Antonio Azzeni che è riuscito a sopravanzare. Rizzo, perché forse Rizzo ha appena, sì, si è appena fermato il box. Adesso vi è tutto il Walzer insieme a Maurizio Rosini. Eh, qua vi appunto quel Valzer le posizioni si stanno mescolando Antonio Zeni che ancora non ha effettuato il proprio pit si trova in terza posizione poi in undicesima su... posizione Siddi sì, su Lonano, mamma mia che bloccaggio ruote incredibile undicesima posizione Siddi sì, ha dovuto fare un bloccaggio su Lonano Mostruoso, infatti, Lonano rientra in box in questo modo in questo momento perché Sidney si era fermato e si va a prendere la decima posizione. Attenzione, perché Marco comunque ha fatto una bella ah, certa un strategica, secondo me, sì, sì, sì. secondo attenzione. Me, perché attenzione! Non avevo visto le auto segnalate. Mi sembra quella di Emanuele Tagliano. Paolo Lucci, Paolo undicesima Paolo... posizione su, su Rizzo. Se non sbaglio, Paolo, Paolo, Lucci. Paolo Lucci è passato tranquillamente. Undicesimo, si, undicesimo. Undicesimo. Sì, undicesimo. Sì, undicesimo tranquillamente, undicesimo. Giovanni Rizzo momentaneamente è decimo, quindi è riuscito a entrare in decima posizione. Però abbiamo dei piloti che ancora si devono fermare. Come il buon Daniele Vella, seguiamolo, seguiamo, diamo un po' di spazio anche qui in prima posizione. Al buon Daniele Vella, vediamo se continua o si ferma per effettuare il proprio pit-stop, ma comunque sta girando in 43 7, 273, cioè si ferma in questo si momento. Ferma eh? in questo momento però si ferma in questo momento, pensa tu che tempi che sta facendo eh, ragazza, Danie Daniele Daniele va. Daniele va. Eh, è un mostro da Vediamo però se questa sua scelta di voler proseguire se pagherà. Krupi passa in questo momento dal traguardo, si riprende la prima posizione di diritto. Vediamo se il buon Azzeni si ferma anche lui. Azzeni si ferma anche lui, Pit proprio in questo, quindi strategia molto simile a quella di Daniele Vella. Daniele Vella, Marco, Andrea Zambini, scusami, riesce a riconquistare la seconda piazza. Daniele Vella sta uscendo over, proprio adesso. Attenzione, vediamo se guadagna eh, la posizione di Contu Tommaso mamma mia sta arrivando a cannone vediamo Contu non l'ha passato no no, no non l'ha passato ma aspetta forse c'è un problema per Contu forse c'è un problema per Contu Contu lo vedo andare pianissimo Sì, infatti va pianissimo successo? vediamo che succede è successo qualcosa Contu sta partendo proprio adesso c'è qualche problema per Tommaso Contu c'è qualche problema si per sta Tommaso ridando, si sta ritirando. vediamo no. che succede ha problemi tecnici per Tommaso Contu. Andiamo sulla vettura nel frattempo di Distasi perché Distasi è in piena bagarre con Antonio Azzeni per la quarta e quinta posizione. Guardate qua come entra forte. Andrea Distasi deve cedere un attimino. Oh, mamma mia. Mamma incredibile. mia. Distasi su Azzeni. Mia. Mamma mia che gli stava facendo. Mentre c'è Cortese dietro comunque in lotta. Eh. Sì, Cortese è lì è che Cortese. li vede. Li punta. li punta. Cortese in sesta posizione. Quindi Daniele Intanto Vella... Raffaele Evangelista che ci dice problemi con i comandi non avevo il cambio, ah peccato ah. Raffaele ci dispiace Bellanza. veramente tantissimo Bellanza. che si è ritirato mamma mia ragazzi che attacco di Andrea Di Stasi su Azzeni, incredibile come gli ha chiuso la porta qui per la lotta, alla quarta posizione e qui non c'è più cambio assolutamente le strategie sono state fatte il gioco è fatto, mentre Tommaso Contu purtroppo eh, don't finish ce lo conferma proprio la grafica, peccato in terza peccato. posizione, il povero Tommy ha fatto una gran, gran, gran gara, veramente. Gran gara, peccato, peccato. Quello che ne giova è Daniele Vella, eh, che guadagna così la terza posizione con, eh, a essere la prima. 155, eh, davvero gara esemplare per il eh, buon Daniele. Attenzione perché Antonio Azzani. Scusami, dimmi... scusami, Fabio. ti devo interrompere perché c'è Giamaica-Giamaica. Mattia, la nonna e lo zio fanno il tifo per te, orgoglio dalla parte della famiglia di Crupi. Il nostro Mattia, 14 anni, ricordiamo, in testa a questa gran gara Total Italy qui a Imola incredibile, intanto Azzeri eh, di Stasi su Azzeri. oh di Stasi si ferma, ai box mamma mia taglia la strada davanti a tutti e quindi va così guarda basta in sesta posizione Già Luigi Cortese in quinta uh, quindi... guarda qua che bella azione Quindi Gigi ha guadagnato le... due posizioni cioè, eh? Una su Tommaso e, e Daniele la terzo, incredibile e ragazzi Bello, terzo. Grandissimo Stanno facendo una gran bella gara sia cioè Gigi che Daniele Daniele veramente infinito in questa, in questa gara ah, Entra, mio, vediamo. 155 bravissimo Zambini, Zambini in seconda posizione Ma è a 15 secondi di ritardo Mamma 15 mia, secondi ragazzi. di ritardo Dal Mattia, Mattia, Mattia Grudi Che sta facendo quello che vuole Guarda, sì, quello che vuole Sta facendo sì, con questa macchina qua, qua. Mattia, gli avevo detto Mattia, trattami bene la macchina e me la sta trattando davvero bene, devo dire <ride> bravissimo mia, Mattia sta facendo un garone Pino <ride> Sciotti, dove, che posizione è Pino in questo momento? allora, il nostro buon Pino Sciotti inquadriamolo in sedicesima posizione in sedicesima posizione, mm. inquadrato proprio adesso però un attimino voglio tornare sulla vettura di Tarsi perché Tarsi qui è in garellato con tre auto attenzione, un bel sorpasso di Marco Marco ha effettuato un gran sorpasso su Pino coso, un, no no non è Pinociotti è un doppiato è un doppiato ah, okay. Pinociotti è ancora dietro però Manuele Tarsi deve vedersela appunto con eh, Marco sono Molto vicino uno, i due. Sappiamo che è uno che va, Marco. Eh, eh Marco, Marco ha dimostrato anche in altre situazioni di essere un pilota che va. Oggi magari lo sto vedendo in netta difficoltà, però eh, posso capirlo perché, ragazzi, vi assicuro che questa 155 è tutt'altro che facile da guidare. Quindi i ragazzi si stanno impegnando, stanno facendo davvero un ottimo lavoro. E, e non, è, non è affatto facile, ecco. Soprattutto non è quando facile, ma è La springe è molto, molto bella, però. È bellissima, da è bellissima da guidare. Lieve bloccaggio adesso per Marco attenzione perché qua abbiamo questo tersetto di auto, però ricordiamo uno è un doppiato Anche. intanto c'è Salvo Dezostratis che salutiamo, dice spettacolo con il spettacolo. pollice in su eh, bellissimo sì. ragazzi, devo, veramente guarda, questa una... io mentre tu commenti io mi, mi guardo quest'auto no? e devo dire, eh, raga ditemi in chat se mi sbaglio ma vederle girare tutte insieme, 4C, 155, queste livree, cioè secondo me sono fantastiche cioè, sono fantastiche cioè, ehm... veramente tanto Marco si sta, sta perdendo qualcosina anche se sei decimi, ha perso tre decimi in mezza curva qui da lotta per la quattordicesima posizione non so neanche se si è fermato Marco sai? Eh, non abbiamo avuto modo di seguirlo perché c'è stato appunto un walzer eh, così ah, attenzione su due ruote Tarsi In, mia, nella variante A, altre, a... due ruote Acrobatia. mamma mia, c'è Silvaggio Svaggio, si ha guadagnato due decima. posizioni decima posizione che è è. Sì, solo Soletto lì speriamo riesca a fare il suo andazzo cercando di bloccare il meno possibile le gomme Carmelo perché sennò, eh, meglio che diamo il volante a Ina eh, ricordiamo Ina ah, no, posso dire dimmi dimmi dimmi dimmi dimmi una cosa. intanto Provazza si è fatto superare da Andrea Balocchi che sta andando Attenzione, a recuperare Dario ritodisco tuo... ha guadagnato la posizione però su Andrea Di Stasi proprio adesso lo ha superato scusami se ti ho interrotto. io vorrei dire una cosa Zampini, Zampini è secondo che è il compagno di squadra di Carmelo Silvaggio che è decimo Carmelo Silvaggio che è decimo sì comunque è una buona buon piazza <ride> è, una gran, Con, è una gran considerato che Mattia Crupi è compagno di eh, Pino Sciotti e sono rispettivamente uno primo e l'altro sedicesimo quindi eh, per quanto riguarda la classifica team diciamo se dovesse finire così prende più punti il team di Zambini la, la coppia Zambini-Silvaggio piuttosto che la coppia Gruppi-Sciotti perché ricordiamoci, eh, ricordiamoci che è eh, la classifica Strongman che il primo prende in base a quanti iscritti sono 28 20, sì, 28, 28 il secondo 27 26 25 e via dicendo e diciamo che la, la, la, la classifica il più importante non è quella piloti ma è quella team proprio per far vincere le due categorie e eh, ricordiamo Fabio ci siamo dimenticati che ci sono anche dei premi in palio eh. ricordiamoci che il, il, lascio a te l'onore a te vabbè, sono dei buoni acquisto che sono stati messi a disposizione eh, da, da dall'organizzazione eh, quindi che vanno a premiare il, il team con il, il premio più grosso e poi eh, i, due, i due vincitori dei piloti per categoria eh, poi lo diremo nelle altre gare quello che si tratta, sono dei, dei buoni acquisto poi a scelta eh, saranno scelti dai vincitori tra buoni Amazon o Steam poi decideremo insieme comunque un pensiero per marcare questo campionato molto molto bello eh, che sta avendo il suo meritato successo proprio per il concept, per il fatto che si, che si eh, uniscano eh, questi... Uh, due tempi automobilistici uh, di differenti 1993-2013 rispettivamente per la 155 e per la uh, 4C uh, per il fatto che sia un Total Italy proprio in questo senso qua e che proprio questa sera si gira uh, per uh, ironia della sorte proprio in Italia uh, è uscito Imola perché ricordiamo che ha sorteggio per chi non ci si è e proprio per il, il modo in cui è eh, eh, ideato anche la, la, la struttura della, della qualifica che si fa su quattro giri a server aperto quattro giri quattro giorni prima proprio dell'inizio della gara in cui ehm, la, eh, la febbre proprio dell'agorismo della, dell si fa sentire proprio in, in questi quattro giorni i ragazzi se, se la battono veramente con pochissimi decimi di eh, differenza tra di loro e questo è molto molto bello perché viene a oh, eh, diciamo è sparito la cioè sì, Stellan su William William Vero su Stellan. Sì, ho, stanno... ho visto Stellan sparire. È sparito? No, no, e no? qui, attenzione, mamma mia! Si, peccato si gira ah, ancora. Sì, William allo ah. scherzo. Punto. Ho peccato, però, se le stavano dando attenzione, di santa ragione qui, stavano quando stavano perdi ragione. la macchina, non la recuperi più. C'è anche, anche lotta tra Distasi tra Distasi sì. e eh, Todisco. Il sì, Si, dodicesima posizione, sì, dodicesima e tredicesima posizione. Leggermente fuori di Stasi. Forse un po' troppo nervoso in questa parte di gara. C è... C è <ride> Sì, Fabio Carmelo... sì, sono pronta. <ride> sì, ma io sono, sono convinto che se Ina si mette al volante fa risultati più positivi di Carmelo. Ce cioè, ne sono consapevole, lo dichiaro, lo sottoscrivo qui davanti a tutti. È la verità. Ina va più forte di Silvaggio, quindi è, è così. Eh, Carmelo lo devi accettare. Eh, però accettare. con la 155, ragazzi. Anti, per anti, arrivare anti. decimo qui devo dire che comunque Carmelo sta facendo. È quinto di categoria, comunque sta facendo, ragazzi. Eh, è e, è Ina, e Ina arriva davanti a Carmelo, dai. Scommessa, <ride> no comunque per me Carmelo sta facendo un gran, sì, un gran sta risultato sta facendo una bella gara anche Carmelo ha sì. lì davanti un certo Daniele Vella, Cortese, Paolo Nucci e Boscarino cioè no, dire, Carmelo... sta facendo una bella gara comunque anche per lui un riscatto rispetto agli ultimi, alle ultime apparizioni agli ultimi campionati dove è stato magari meno fortunato diciamo che sì. quest'oggi il suo campionato sta iniziando in un modo molto buono eh, sta facendo un'ottima performance Quindi bravo Carmelo Si può solo migliorare Attenzione perché di sta Si prende il cordolo E si gira Si gira Taglia Taglia parte. Eh, eh, guarda È riuscito a evitare il muretto per, per un pelo Qua ci ha lasciato Un po' le gomme Per poco poco Ci lasciava pure la gara Eh sì Ma è stato proprio fortunato A non, a non picchiare l'auto Sto e, nonostante tu, mia, per... e nonostante tutto riguadagna su Todisco. Quindi Todisco, secondo me, è in netta difficoltà. Cioè, proprio, avrà... Guardate qui all'interno ecco... Mamma mia sì, come sì, l'ha sì. passato. Oh dai, ragazzi, come una lettera alla posta. Eh, tranquillamente. Sì, sì. Proprio Dario non ne ha più. Non è no, Dario, Dario non ne ha più. Dario non ne ha più. Eh... Ma è strano però, perché eh, se non erro il pit lui lo ha fatto. A meno che non, ha, non, non lo ha fatto. Eh, ce lo siamo persi perché l'ultimo crono. Non lo so. Eh, 144 e 3, 144 mm. e 3. Però gira su 141. Eh, guarda. Ma sai che gira 3 secondi più lento del suo best time. Ma vedrete che Dario non si è fermato. Ma non può essere, ha pure un giro di ritardo. Eh, eh, no. Non si è fermato. Allora, non un, lo attimo, so. un attimo, guardiamo. Dovrei, dovrei poterlo vedere. Un attimino, ci togliamo. Numero di stop. Vediamo. 13 e 3, eh, zambini, Zambini, Zambini. Provazza non si è fermato. Sembrerebbe che Provazza non si è fermato. In medesima posizione, eh, Provazza non si è fermato. Vabbè, ancora 6 minuti per fermarsi. Sì. Mm. Intanto, Ina dice Fabri, vinco io con, Car con Carmelo. Ha ragione Fabio. <ride> Grande Ina, grandissima. Intanto, di Stasi. E Dario Tenisco ancora in difficoltà, eh. mamma mia qui alle acque minerali di Stasi è andato largo, mamma mia che è fumata lì davanti ragazzi, mi sa che era Vincenzo sì. Lonano, sì. Vincenzo Lonano, di Stasi, Rodisco, difficoltà per i tre, perdono il controllo, mancano 5 minuti alla fine di questa gara, le gomme hanno dato tutto quello che avevano questa sera. Attenzione, Voglio approfittare questi 5, Lorano, minuti. Vorrei questi 5 minuti per fare giusto un'ultima carrellata per per dare spazio Dai. un po' a tutti i piloti perché eh, diciamo che è un po' difficile seguirli tutti a 27 nelle varie, nelle varie sessioni nelle varie lotte quindi noi ci proviamo quindi ci scusiamo se non abbiamo potuto dedicare il massimo del tempo a tutti i piloti ma purtroppo ragazzi <ride> la, gestione, la gestione è così eh, diamo giusto spazio al nostro leader della gara Mattia Crupi, eh, al comando praticamente dall'inizio alla fine che guida la gara con 20 secondi di vantaggio dal suo diretto inseguitore e concorrente per il campionato Andrea Zambini inquadrato proprio in questo istante, ottima seconda piazza per Andrea e Daniele Vella ne vogliamo parlare Fabrizio che è lì con la sua 155 in terza eh, posizione e bello, nessuno Daniele. è riuscito è riuscito a spodestarlo, cioè era quarto perché c'era Tommaso va bene, Tommaso è andato fuori eh, è Vella lì, eh. e Vella è lì e non la cede quella terza posizione. Quarta no, no, piazza beh, dietro a 22 pensate? Eh sì, a Zeni in quarta, in quarta piazza, seguito comunque da un Gigi Cortese che è molto vicino, comunque. Quindi, quando ormai mancano poco meno di 4 minuti e 18 secondi, potrebbe nascere una lotta, magari per questa, per questa quarta e quinta posizione. Marco Siddi in sesta posizione, buon risultato anche per Marco Siddi. Giovanni Rizzo segue in settima posizione con la sua Rotman Ricordiamo Giovanni Rizzo è il compagno di Sandro Boscarin con la sua Rotman Paolo Nucci in ottava posizione con questa bellissima 155 in versione red Non Nona piazza per Sandro Boscarin Guardiamo qua, si alza leggermente la sua vettura appena passa sui cordoli Decima posizione, lì nella top 10 Il buon Carmelo Silvaggio sta facendo una buonissima gara Vincenzo Lonano subito lì dietro, ingarellato con Andrea Di Stasi, con le rispettive 4C, le stiamo vedendo in questo momento. Dario Todisco in tredicesima piazza di Fabrizio uh, Ciao. Scusami, scusami perché Azzeni uh, si era girato dopo un contatto con un doppiato, doppiato E quindi già Luigi Cortese, quinta posizione, eh, era riuscito vanno a sopravanzarlo, ma poi aveva recuperato con un colpo. Azzeni. Attenzione, perché Gigi ormai è veramente è vicinissimo. Lì. Tre decimi su Antonio Azzeni in lotta per la quarta posizione. Attenzione, alfa 155 verso su 40. Maurizio, Rosini. Davanti, Maurizio, entra Rosini, entra in in Maurizio Rosini, Maurizio Rosini, entra in box. Maurizio Rosini, entra in box. Maurizio Rosini entra in box e eh, adesso abbiamo Azzeni che è inseguito da vicino da Cortese. Cortese, attenzione qui in scia. Attenzione, Cortese, scia. Cortese, Cortese, due decimi, attenzione, prova l'attacco Gianluigi Cortese all'interno. Uh. Si fa vedere, vediamo di lungo la, la f, frenata, ma in realtà Azzeni riesce con quelle. Eh, pinze poderose ad attaccarsi a San Brembo per eh, rubare la posizione a un Gianluigi Cortese che ormai si era abbigliato alla gomma posteriore di eh, Antonio Azzeni ma è riuscito a svincolarsi tranquillamente e quindi manca la fustigata di Gianluigi Cortese per utilizzare il termine di Tommaso Contu eh, proprio per prendersi la posizione e mi sembra che abbia reagito in questo momento proprio Antonio Azzeni sì. per cercare di liberarsi un pochettino di Gianluigi Cortese, nel caso perché l'azione era stata molto bella di Gianluigi e sì. Antonio si era veramente eh, ben difeso proprio in, in quella variante di bella comunque l'azione sì, dei due. Esatto, sì. Attenzione perché vedo di Stasi che comunque è sempre ingarellato adesso con adesso in lotta con Vincenzo Lonano derapano da tutte le parti nel frattempo che loro lottano fatemi continuare la classifica perché in quattordicesima posizione abbiamo il buon Emanuele Tarsi seguito da eh, Bojans, Marcant Mar eh, Marco sarebbe no? in quindicesima piazza perché li confondo sempre 15, con Kimi sì, sì, sì, perfetto, quindicesima sì. piazza per lui sedicesima piazza per il buon Pino Sciotti seguito da un Roberto Boniotti in diciassettesima posizione Maurizio Rosini in diciottesima, abbiamo visto poco fa effettuare il suo secondo pit Andrea Balocchi, saltella sui cordoli in diciannovesima piazza, un po' in difficoltà per lui Sfortunato anche qui, William Vero, protagonista adesso di un fuoripista. rientra Superato adesso appunto da Sellan eh, in ventesima posizione Marco Rollo in ventiduesima posizione Fabio, Fabio, attenzione, Dimmi... Vincenzo Lonano, undicesima posizione con Andrea Di Stasi, molto vicino, c'è anche Carmelo Silvaggio in mezzo, attenzione, manca veramente un minuto, e quindi Silvaggio oh. deve difendersi da Vincenzo Lonano e da Andrea Di Stasi, vediamo, mancherà praticamente oh, un all minuto, all'interno oh, lo passa, Lomano. attenzione, lo lascia passare con una certa facilità Carmelo Silvaggio, Addirittura perde la posizione su di Stasi e Lonano. Non capisco perché cedere così facilmente. Era Vabbè. largo e magari, magari aveva paura di, di, di rischiare. Attenzione, attenzione Di Stasi, di Stasi Lonano Mamma mia, Ma quella va si, si gira! Si gira! Attenzione no. Lonano, si gira! Attenzione. Punto, punto sì. pericoloso. Punto molto mamma pericoloso, mia, mamma mia, pericolosissimo lì, allora, incredibile. Allora. Norano perde tutte quelle posizioni, mamma peccato, mia, che errore, all'ultima 30 secondi alla fine, e di Stasi. Si prende la decima posizione, peccato, tranquillamente fine, con Carmelo allora. Silvaggio che arriva dietro, incredibile. Ma allora. mi sa, caro Fabio, che mancherà ancora un giro, perché Crupi eh, è tagliato. andato già lì davanti. Si sì, si sì, ha già tagliato. Sta affrontando la. La tosa proprio in questo, queste istante. Si è presta a, a raggiungere la piratella. Quindi, ultimo giro, è inquadrato qui il leader della gara, Mattia Crupi con la sua 4C. Dedichiamogli questo, questo giro rimanente. Segnalami se ci dovessero essere delle lotte. Proprio vale. all'ultimo sangue, cortese, cortese, cortese attenzione. Cortese su eh, sì. Me lo stava segnando, ma in realtà no. È eh, Aseni, che sta per ritorniamo, ritorniamo su Crupi, sì. ritorniamo su Crupi, Glielo dobbiamo, sì. Lo dobbiamo perché leader in discusso di questa gara 1 di Imola Con questa bellissima 4C ATS Con bagno di squadra di Pino Sciotti Ultime curve per lui Eccolo qua, Mattia Rubi ecco, sì, 1,38, 378 il suo best time E ultimo 1,39, 8,78 Ragazzi Tempita è un, un cronometro questo ragazzo qua eh. Ripassa 2, eccolo qui Il vincitore ragazzi di questa prima gara del Total Italy By Sim Drivers eh. e Mattia Crupi, complimenti Mattia taglia. Adesso Però torna sulla quinta posizione perché c'è Sidi su Cortese e su, eh, eh, Cortese su Azzeni che è bloccato da un doppiato, un doppiato lì davanti, attenzione quindi gruppo eh, veramente strettissimo ancora con Cortese che potrebbe andare all'attacco di Azzeni e Sidi che potrebbe prendersi la posizione su Cortese anche se ci sarà sicuramente Zampini e Daniele Vella che staranno io sta tirando, attenzione a ad Cortesi su Azzeni molto molto vicino dietro c'è Siddi che sono potrebbe vicini, andare ad infilare vicini. la posizione su Cortese attenzione qui la variante alta vediamo che succede Azzeni non riesce angio. a superare il attenzione doppio... sì, Siddi ah, prova. Mamma, mia, mamma mia che prova l'attacco attenzione mia. che in queste curve Ancora vediamo qualcosa uscito Vale, è uscito attenzione perché c'è Siddi dietro caro Fabio sì, attenzione sì, lo vedo, lo vediamo cosa succede Rivazza uno Rivazza due rimancano più lungo il rettifilo, vediamo Siddi molto vicino, vediamo se prova l'attacco su Cortese, bloccaggio! Oh, e si, si dura, gira Siddi, Butta così Va la gara! Per perdere il piatto di posizione, no, secondo me, sì, Rizzo sì. prende la posizione su Siddi. peccato, avrebbe dovuto accontentarsi della posizione lì, quindi Rizzo prende la posizione su Siddi e Gianluigi Cortese, ragazzi, quinta posizione, dietro a un grandissimo Antonio Azzeni, mamma mia che gara, ragazzi, spettacolare! Bellissima! Rizzo prende la sesta posizione, Marco Siddi in questo momento, peccato, cede una posizione, beh... Eh, ha rischiato ha rischiato ha rischiato inquadratura anche per Daniele Vella che completa il gradino più basso del podio Grande grande Daniele, bravissimo Ma Daniele eh, Mamma mia. Guardiamo qua ultime inquadrature ragazzi, proviamo a regalarvi qualche ultima inquadratura di questa gara. Attenzione perché guarda, dietro Daniele so guarda come eh, festeggia Daniele. Eh certo, certo, sarà felicissimo, immagino. Mamma guardate che qua. gara bellissima. Belle, guardate che bellissimo vedere queste auto. <ride> anche, anche anche guarda Silvaggio Spettacolo, Bella Silvaggio con queste 155. Eh, <ride> si, si è conclusa questa fantastica gara 1 ragazzi del Total Italy. Bellissima. Guardate come fuma la macchina. <ride> Ma guarda come Mamma fuma. Mia. Mamma mia, Mamma mia, Bella, bellissima gara. Abbiamo qualche utile. Carmelo ha fatto mariale. veramente una gran gara. Undicesimo. È eh, comunque bravissimo. Ha fatto una bella gara. Carmelo è quinto di categoria. Eh, quindi Mattia grudi Zampini, Azzeni, Rizzo, Sibi, distasi Lonano, Todisco, Roberto, Provazza, Contu e eh, Doriacchi Evangelista per la classifica 4C quindi Daniele Bella, Cortese, Lucci, Boscarin, Silvaggio, Tarsi, Marco, Marco Antonio seppino Pinocciotti, Balocchi, Rosiri, Stellan, Vero, Rollo, Sassaroli per la classifica 155, bravissimi veramente una gran gara, io bella. se tu ci stai... Chiamerei sicuramente vincitori. Almeno sì, qui insieme a noi, ti chiederei la cortesia abbiamo... di strascinarli tu. Se puoi, eh, Fabrizio, sì. ce la fai, Mattia. Gruppi, vediamo. Me lo porto su, uh, dove siamo noi? ragazzi. Siamo... Mi raccomando, in su per questa live, per questa prima gara. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Seguite questo campionato che si, si rivela davvero molto avvincente. Queste due auto bellissime da vedere su questo simulatore. Art Factor 2 fantastiche, belle, belle, belle, belle, bravissimi tutti i piloti che hanno partecipato Allora, Fabio, abbiamo Mattia Grupi e Daniele Vella, i due vincitori per categoria Ciao Mattia, ciao Daniele, bravissimi siete live, Buonasera, buonasera ragazzi, ragazzi a tutti Allora io inizierei da Mattia, Mattia sei un fenomeno, un ragazzo di 14 anni, sei partito Ciao, arrivederci, eh, ti saluto, insomma è una gara facilissima per te, no? Eh, dai, eh, alla fine non molto facili i doppiaggi perché ho riscontrato un po' di problemi, infatti sono arrivato con la sospensione spaccata anteriore a destra. Ah dai. Eh, quei minerali purtroppo ho centrato una 4C che non si è spostata, però vabbè, dettagli, la gara, dai, è stata bella, mi sono divertito. Sei stato, sei stato bravissimo, Mattia, veramente. <ride> grazie, st grazie. È stato bella, allora, tu bella. hai fatto il lavoro eccezionale, però uno che ha fatto veramente un lavoro eccezionale, qui penso che tutti sia siamo d'accordo, eh, sicuramente Daniele Vella, ragazzi, bravissimo Daniele, con questa 155, hai dominato nella tua categoria, hai fatto una gara spettacolare, se Tommaso non usciva, secondo me gli potevi andare comunque a rompergli le scatole con quella 4C, bravo, veramente Daniele, sei stato fortissimo, bravo, i miei complimenti. Grazie. Mamma mia. Raccontaci la tua gara, anche se l'abbiamo eh, utilizzata. Vabbè, diciamo, porto dalle qualifiche che, diciamo, ho battagliato un po' con... Eh... Eh, con Cortese eh, Poi gli ultimi giorni avevo capito qualcosina Diciamo Tra freni E un'altra cosetta E diciamo ho fatto una specie di tempone no? mi, mi è uscito una o due volte Però mi è uscito il giorno stesso della sera Stasera sì. invece in gara Sono partito dietro Conto. Eh, però avevo paura più, più Non avevo paura di conto perché tanto l'avevo davanti, sapevo che se ne andava avevo paura di quelli dietro ho detto che quelli dietro se arrivano eh, li devo fare passare, Cioè, vanno più forti invece ho visto che riuscivo a mantenere lo stesso passo di conto eh, gli altri piano piano un decimo, due decimi, si allontanavano e poi mi sono messo lì tranquillo a fare il mio, il mio passo hai fatto un gran uh, passo hai fatto un passo da genere mamma mia, grandissimo proprio cioè. eh, sì, vabbè Diciamo che ho gestito tanto, perché eh, su alcuni tratti vedevo che a conto gli recuperavo qualcosa, però non mi volevo avvicinare, perché mi, mi, mi dava fastidio avere qualcuno davanti. Eh, mm. Poi all'uscita del pit mm. non l'ho visto più eh, Mi è dispiaciuto Perché io sono uscito ho detto Sta arrivando la macchina, sarà conto. Invece era a Zeni Se non vai mm. sì. Sì, sì, eh, sì. Ho detto, Sarà successo qualcosa mm. Poi lì ho spinto due giretti Perché volevo fare un 39 <ride> <ride> E ho fatto uno E poi mi sono messo lì bello calmo o, grazie, cioè, grazie. Anche perché credo che Cortese cioè, poverino lui sarà rimasto impatto in... un po' con le tre, 4C perché sì. ne aveva tre, lo so, ne aveva è, tre. Lo e... è rimasto abbiamo... un po' imbottigliato sarà rimasto abbiamo, mm. abbiamo i secondi di classifica che sono arrivati quindi Andrea Zampini l'eterno secondo sono tutti, sono tutti. Ah, ragazzi, Andrea, <ride> bene, bene bene però se, se i miei calcoli sono esatti il team, team Marlboro è primo quindi sì, è un secondo sì. essere... sì. Siamo sì, sì, quello, quello che dicevamo, quello che dicevamo con, con Fabio: che malgrado i risultati, con la, la, la... Il, la classifica per uh, come si chiama a Strongman uh, per la classifica squadre siete i primi in questo momento poi classifica piloti ovviamente primo Mattia e primo eh, Daniele questa sera per, per le, le categorie 155 e 4C no comunque Daniele eh, Andrea hai fatto una gran gara anche tu comunque perché insomma era un po' imprendibile Mattia per i tempi che aveva fatto segnare e sei stato costante hai portato il tuo secondo posto con, con, con tranquillità alla fine c'è stato solo quel cambio ehm, di posizione con daniele eh, per, quando c'è stato il, il la fermata ai box però quello era previsto insomma si è stato è stato costante Sì, bravo. guarda ti, ti dico dopo che mattia probabilmente ha avuto qualche problema con dei doppiati e mi ero riavvicinato a 4-5 secondi però poi ho avuto anch'io quei problemi quindi ho detto è inutile spingere prima ma io ero 8 secondi da Mattia, 8 secondi da Tommaso. <ride> Di fatto, non ho più visto nessuno da quel momento. Quindi, niente dai. Sì, ho no, mi hai portato a casa il secondo posto? Ci stava intelligentemente. Per no, me, ci siamo detti: manteniamo le posizioni, non spingiamo, portiamo a casa i punti. Esatto. Gianluigi, sì, allora sì, tu. Buonasera a tutti. Che, che è successo? Bravo, eh, secondo di categoria comunque, bravissimo, grazie, bella gara. Grazie. Hai lottato tanto con delle 4C, eh, sì. Azteni, insomma, è, è stata una bella gara, però eh, sei rimasto un po' imbottigliato dietro, no? Eh, sì, sì, purtroppo sì. Eh, diciamo che la differenza tra le due auto, eh, soprattutto in staccata, si fa sentire. Io ho sfiorato 4-5 volte. Eh, quello davanti, se non mi sbaglio era Marco Sidi e poi ho sì. pensato subito pen, ho pensato di fare il pit stop eh, così magari mi trovavo un po' più avvantaggiato e infatti così è successo sono riuscito diciamo chi stava davanti a, a, a, a stare dietro diciamo ecco a portarmeli dietro mm. Comunque bella gara Gianluigi, comunque bella, belle lotte. Eh, bello, bello, ti invito a rivedere, vi invito tutti a rivedere la live, ragazzi piloti, perché è stato veramente una piccola bello, curiosità. Devo ragazzi. mettere like. Eh. Piccola curiosità, ragazzi, <ride> ma per, lei, per chi guida fa la 155. Eh, dopo quanti minuti avete sofferto il calo della gomma? Cioè dopo quanto tempo? Allora, stato... io, io ti posso dire che rispetto al mio passo... Ho girato un 6-7 decimi un po' più lento Al pit ancora avevo Forse si vedrà anche dal log Avevo ancora il, un 50% Però diciamo che il, La prestazione della gomma scende Però non, non, si, non ti dà molto fastidio Cioè solamente in termini di, di tempo Vedi che scende il tempo Però la macchina sta in pista Diciamo tranquillamente Ti dà un po' di problemi sul, sul posteriore Però... <ride> diciamo su questa pista che era abbastanza diciamo, piatta si, sì, si okay. guidava abbastanza io, io No, io invece non ho avuto nessun problema ho finito con il 70% di gomme sia il primo stint che il secondo stint eh, il problema eh, è stato sì. l'imbottigliamento non, non ho potuto spingere sì, certo. sì, infatti sì. abbiamo visto una tua fase di gara dove secondo me eri un po' dormiente e ci chiedevamo se tu stessi conservando diciamo, eh, la gomma oppure eh, se avessi provato non era un questione invece era l'imbottigliamento sì, sì. delle vetture perché comunque, quando sei in bagarre, comunque da quello che ho capito, non è proprio facilissimo superare anche queste 4C. No, no, non... Con... No, le 4C no. sono completamente differenti sia in fase di frenata che di accelerazione. Eh, ripeto, io ho sfiorato almeno 4-5 volte quello davanti, eh, dovevo frenare molto prima, cioè, eh, mi spezzava il ritmo di gara e quindi. Mi spezza non ho il potuto giro, è normale. Ti spezza il giro e sì, di conseguenza sì, sì. non hai il tuo ritmo. Sì. Bene ragazzi, io vi faccio complimenti a tutti, a Zambini, a Crupi, a Perla, a Cortese, a tutti i ragazzi che hanno partecipato perché siete stati comunque Grazie. bravi. Avete portato un'auto che secondo me è una mod, secondo me a mio parere è una mod fantastica, sia quella della 155. Che quella sì, sì, sì, sì, sì. sì. sì. sì. sì. sì. Già, ho espresso lì. le mie opinioni rispetto alla macchina, eh, di <ride> cosa, <ride> cosa, cosa, cosa mi piacerebbe fare in futuro con questa mod, fare cinque gare ga cioè, e posteggiarla in garage mi sembra un delitto. Vedremo cosa nascerà. Dare, comunque, è un delitto devo fare i complimenti invece a voi per aver organizzato io il, il tutto perché io ero un po' dubbioso eh, diciamo, e tra, Daniele, tra, tra, tra questa partenza il fatto di mettere diciamo eh, due categorie ci sta però diciamo ero un po' titubante il fatto che dovevo partire in mezzo diciamo, alle 4C eh, lo vedevo un pochino Trubola come cosa, diciamo, un pochino... invece eh, i ragazzi si sono comportati bene sia quelli doppiati, sia quelli davanti, sia quelli dietro. Uscite dai box. Eh, veramente... Secondo te questa partenza, allora, hanno... ragazzi, partenza se... è stato un buon punto. Cioè, secondo te come partenza, diciamo questa Allora, la partenza devo essere sincero. Mm -hmm. eh, la partenza, diciamo che così sicuramente è più, molto più safe. safe, safe. È molto, Parliamo molto... di safe, ovviamente. Non sì, Dobbiamo parlare sotto quel punto di vista, è assolutamente safe, stai tranquillo. È... È... Anche se devo dire, è... mm -hmm. tra quello davanti e quello dietro non c'è tutto questo svantaggio. Un po' di svantaggio magari l'avrà preso, che so, quello che io parlo per la mia categoria. Magari Cortese, che era un po' più indietro, che io ho fatto di tutto per, me... per mettergli davanti il più 4C possibile. <ride> quindi ho detto quando io aprirò il gas e lui giustamente almeno uno, un secondino e mezzo, già lo prendo, capito? Sì, sì. Eh, forse su quello un po', un po così, però e la beh, partenza però, safe perdonami, Daniele, per quello, per quello servono le qualifiche, quindi eh, parti avanti è un vantaggio che crei fin dall'inizio eh, sì, sì, dalle... sì. quindi cioè, se lui fosse partito davanti a te il problema non si sarebbe posto no? eh no, quindi, quello no, no perché quello tra quello davanti e quello una dietro una condizione di safe perché noi abbiamo visto comunque dalla live che la partenza è stata ottima parliamo in termini di sicurezza okay? a livello di, di safe quindi secondo me è andato tutto bene eh, ed è sì, stata sì, una no, buona perfetta. prova anche, anche, anche no, da parte vostra cioè, cioè, abbiamo visto abbastanza correttezza. Eh, ovviamente, qualche piccolo contatto, qualche piccolo testacoda, anche solitario, quello c'è sempre. A perché... me è capitato che avevo una. Non mi ricordo se una 4C alla variante alta. Eh, meno male che l'ho visto in tempo e ho tagliato. Perché se la prendevo in pieno eh, finivo lì la gara, la gara. Eh, vabbè, vabbè, purtroppo sono i rischi, <ride> i rischi delle gare. Fabrizio. Eh, sì. Io ti lascio la parola se vuoi chiudere, sì, eh, sì, concludiamo, concludiamo con un uh, sincero ringraziamento a tutti spettatori che ci hanno seguiti numerosi questa sera con un ringraziamento a tutta l'organizzazione che ha permesso questa sera di poter realizzare eh, questo, eh, questa prima gara di questo eh, campionato total Italy. Io vi ringrazio sì. veramente a tutti. Penso di aver, abbiamo perso 20 minuti di ringraziamento all'inizio del, della live. Quindi eh, ci risparmiamo di ri ringraziare tutti. Vi auguriamo una buona e serena notte e un buon weekend. Noi ci vediamo tra due settimane, anzi, a dire il vero, domani pomeriggio alle 17 con la terza gara il VTCC dove c'è un Andrea Balotti che è favoritissimo, che lo so che è dentro qui nel canale Regia Streaming quindi appuntamento domani alle 17 per il Total Italy, seconda gara incognita ancora, non sappiamo, dovremmo fare l'estrazione quattro giorni prima della Macau, esce quindi ci vediamo tra 15 giorni per il Total Italy e appuntamento domani per la VTCC, grazie mille a tutti una buona serata, alla prossima